Ragazzi si parte? Si parte Trip! Parte, stiamo partendo dove andiamo non si sa Ma Lo scopriremo tra poco Ma dove ci stai portando? Non ve lo dico ragazzi è una sorpresa Avete portato il costume? Guarda se è monastero io me ne vado eh Ma guarda che zaino gigante Sì, mi sono portato due cosine così per passare la serata Giovanotti, avete fame? È un pochino Che mangiata meravigliosa ragazzi Torniamo in resort E domani parte la registrazione del video, caro Stefano Io non so a te ma mi sento gonfio come una rana e sono felice Vada, <ride> non basta, a dormire che domani alle 6 Matteo ha detto, non ti piedi. Vai, dai, dai, sempre si, perché Marco mi paga, Matteo E buonanotte Benvenuti a Miata Land È bello, secondo me, dare in qualche modo un po' di soddisfazione alle macchine stesse, no? non sono macchine immobili all'interno di un museo che prendono polpio, ogni tanto le muovi le fai ma diventa un lavoro a patto. Sono macchine vive, no? che trasmettono la loro emozione a persone che quell'emozione la vogliono vivere. Io domani voglio questa. Quando facciamo anche i raduni, eh? si creano dei, dei bellissimi gruppi all'interno delle persone che partecipano. No? E alla fine eh... È una formula molto semplice, condividere la passione porta inevitabilmente a trovarsi più vicini no? e questo trovarsi vicini poi si mantiene nel tempo. Io sono Andrea Mancini e nella vita di tutti i giorni lavoro per, um, per una casa automobilistica, per Giacomo Land Rover. Sono nato a Roma e abbiamo abitato inizialmente a Roma, poi mano a mano ci siamo spostati un po' verso il mare, un po' verso il lago, sempre un po' più lontano, sempre con case un po' più grandi e questo un po' era legato anche alle, al numero di macchine no? che e mano a infatti... mano ci portavamo. Ci portavamo indietro E se pensa a un altro trasloco mi uccido Perché è impossibile da fare La macchina a me è piaciuta subito dall'inizio E eh. all'inizio non me la potevo comprare Quindi questo desiderio no, ha aumentato certo. molto la, la voglia di possederla. Poi ho comprato la prima usata Tutta una storia di una ragazza che doveva comprarsi una K nuova Io vendevo le Ford quindi una volta Ah volta ok subito Una a scambio E l'ho venduta per comprare la seconda E però mi è talmente dispiaciuto Aver venduto l'NA Che ho detto basta no ma no. Intanto mi devo ricomprare un NA in qualche modo e poi non si vendono più. E lì è stato l'inizio della fine. Ho visto che c'è anche un orticello qua sotto. Sarebbe una vigna, la vigna. vigna. Sarebbe una vigna? È stato un gran signore a rispondere questa È arrivato il momento tanto atteso. È ora di prendere le Mazda. Entriamo in quel capannone laggiù e anche se sta piovendo ci andiamo a fare un bel giro Si parte da Miatalen e si fa un tour con quattro Mazda Dietro di noi c'è Stefano Gallo davanti Luca Spadano E ovviamente Kit Raina Tutto questo treno di Mazda è il patron Andrea Mancini ragazzi il patron Che terra come va? Sei pazzo? Porca miseria che sound? Uh, uh, uh, uh. Traverse! Uh, uh, uh. Questa è una macchina che ti fa divertire anche a basse velocità! Molto bene, finalmente si parte, è uscito il sole! Che bella giornata dopo tanta pioggia! Troppo piove! qualche gocciolona di pioggia e tiro sul tetto che me frega che mi frega partiamo? questo tasto qua eh? questo alza i fari senza accendere per saltare e questo sono un pazzo appassionato per fare così chi costruisce in qualche modo queste macchine ha costruito queste macchine si sentiva parte dell'insieme certo. no? e quindi dove ci hai messo qualche cosa in più hai dato qualche cosa in più ci hanno un po' più anima volevi eh e invece adesso ti sorbisci la mia faccia entriamo all'interno delle mura del resort wish I could I was finally Tutto pulitissimo, pavimenti eccezionali in quercia. C'è una piscina qui fuori strepitosa, spettacolare. Ti fai la doccia, apri la finestra e vedi il capannone pieno di Mazda Miata MX5. È un paradiso per me. È un dispensatore di benessere, un dispensatore di gioia. Sei pronto? Chissà, forse, chissà se forse, verranno, schietto. chissà se in piscina con noi e entreranno anche quelle vecchie code nere laggiù. Ciao matti, fatti corbotto! <ride> allora, sai perché? Perché Chris Harris è arrivato qua, ha fatto il coatto, si è buttato tutto sì. vestito d'estate. Era luglio. Adesso allora, noi dice, lo facciamo solo a ottobre. Chris, a Chris! A Chris! <ride>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 Grazie davvero, grazie, grazie davvero. Veramente grazie esperienza unica, indimenticabile. Posto magnifico. E allora, per quest'estate ci stiamo già organizzando: Perfetto. moglie, figli, e ci diciamo. Beh, La macchina ce l'abbiamo, ah, anzi, io la butto lì creiamo un codice sconto officina del pilota per chi vuole venire in villeggiatura no, no, no. qui non, Poi è una cosa non è una cosa stupida chi mai ha portato un contenuto del genere su youtube non lo so solo per il tuffo vale l'iscrizione l'iscrizione è più meritata ci vuoi ripagare ti devi iscrivere diglielo tu spadano ti devi iscrivere non ci stanno alternative e metti pure un commento perché c'è a te che te costa Appunto, ma hai sentito commento. quanto è fredda? troppo fredda attiva le notifiche ragazzi e questa è una minaccia vera e propria se non ti iscrivi vi scateniamo il buon Stefano Gallo vengo a casa di ciascuno a farvi proprio vi, vi prendo il dito e ve lo metto sul, su iscriviti comparirà un pulsante qui, qui tu che c'hai il telefonino in mano devi soltanto cliccarlo per iscriverti cioè fa sforzo